Sta per iniziare. Lo streaming sta per iniziare. Sei dal vivo? E eh certo, scaramanticamente tra sono dal vivo perché non sono, non sono altrimenti. Non sono dal morto. Allora, cari amiche ed amici, eh, qui il vostro Saint Chan che vi saluta ancora una volta. Ho visto che bisogna guardare centrati nello schermo dello. Il ricordato che sognava presente ciao ricordato che sognava ho visto che bisogna guardare al centro dello schermo dello eh, smartphone piccolo lapsus non mi veniva perché in questo modo eh, ti filma di fronte, da, da prendere il centro di a guardare diretto nella webcam camera. invece poi Indico, vedi se indico la webcamera, indico in diagonale, se indico dritto, mi, mi filma dritto. No? Non so come succede che di solito le camere ti dovevano riprendere dal davanti per tu indicare così, ma vedi se se vado così va di lato. Va bene, allora già siete familiarizzati con l'ambientazione, la location un altro live streaming perché veramente ho del tempo ma non so di cosa parlare io l'ultimo live l'ho fatto un giorno fa e sono le 17.45 sono contento che tutte e tutti voi abbiate guardato il mio cover sulla musica di eh, Jung signorino ho avuto dei problemi in facebook ma ho ripubblicato il post tanto ogni volta che pubblico anche nei gruppi di youtubers i miei post riguardanti i miei video nessuno se li fila allora qua c'è un nuovo intervento a ah, il nostro amico alessandro arcangeli visto il cazzotto al carabiniere a pisa no non ho visto i telegiornali ultimamente, ma che è successo? Dimmelo. Allora, ho fatto, hai visto la mia parodia, il mio cover della canzone di Young Signorino Alessandro Arcangeli. Beh quella parte non l'ho fatta. Ah, un altro non un altro grazie eh, perché sì perché non si dice uno altro infatti dicevo il correttore grammaticale in questi giorni non mi funziona allora l'ho messo a mano invece ecco sono caduto sull'altro comunque dopo cambierò il titolo al video perché perché non so di che cosa parlerò adesso comunque lo metto già sin da subito in eh, licenza creativa eh, italiano e mettiamo persone blog la data di oggi e quindi va bene buonanotte sta chiunque voglia riciclare questo video è libero di farlo delle cose che succedono nella politica eh, non ne sono molto informato. Sì, la musica 432, avevo letto qualcosa in passato e avevo questa questi Cd: la musica dei chakra. musica di chakra che qua dice che riproduce a distinti hertz per esempio il visuda chakra lo riproduce in 141 hertz quindi che questo c'è a sette frequenze in sette brani e poi il rilassamento subliminale un altro cd che eh, e qua non so eh, un po largo però parla degli hertz e... quindi come dire la soglia assoluta di percezione cosciente la soglia fisiologica la soglia sopra la soglia fisiologica però non riesco a trovare il riferimento agli hertz qua Ecco, ehm, parla di decibel, parla di decibel qua, eh, non parla di hertz, però vabbè, decibel hertz. Ecco poi si trovano molte applicazioni per cellulari, e niente che dire della politica. Che adesso che finalmente si sono decisi per quale governo, quale governo fare, eh, sì, sì, adesso c'è il problema. Prima si minacciavano, si paventavano elezioni anticipate che dove esserci un governo tecnico per fare la nuova legge elettorale. Adesso c'è il governo, però prima che si decidano di accettare questo governo e si farà un gabinetto esecutivo dei ministri, magari passerà del tempo. Poi già c'è il voto di sfiducia paventato da molti dell'opposizione. Dell Come dire, eh, si sta sempre capo 12, eh, poi che altre cose sono successe? A ah, sì, sì, eh, hai ragione. Ricordato che sognava il PD è molto arrabbiato. Così non mi, non mi tolgono la tolgo una monetizzazione al canale che screscenza che è la politica italiana e ricordato che sognava concordo quella italiana soprattutto che, che se sì, diciamo che merda è la politica, è la politica in generale e, streaming parla del più per il momento lo chiamo così un altro live streaming parlando del più e del meno e non gli do neanche tax perché non faccio tempo perso questo video e quindi Purtroppo è così siamo siamo viviamo tra la tra politici narcisisti che pensano a corto termine il termine di vincere le elezioni c'è la che managgia ti sento e vedo a scatti e sì che prima mi sono anche alzato però ci avrò la io nel Come le connessioni tedesche di una volta che ci avevano lager, no? E ho messo il mio video per chiunque sia interessato a, car a caricare questo video qua. Eh, trasmetto ormai da dieci minuti in eh, Common Creative Attribution License. E quindi, vabbè, va ah, bene. Ora mi senti bene? Sarà che io parlo piano però dicevo niente sì sto sentendo dei dei mantra di eh... vediamo se ecco qua sto sentendo in questi giorni dei mantra di snatam kaur e sono veramente molto belli vi invito ad ascoltarli perché vi daranno pace mentale qua ci sono eh, dei link che metto mi piace molto come cantante come anche musicista e una cantautrice eh, da da da, fin da giovane compone musica e suona musica e studia musica e quindi è qua eh, non, non so se c'è in italiano mi piacerebbe trovare eh, no purtroppo c'è in da Natan cauro c'è cioè 45 anni e più 46, più giovane di me. E quindi la vedo tutti i link eh, di Natan Cow. Poi cercate anche video. Natan Cow, eh, ci sono dei mantra molto belli e che raccomando per rilassarsi, per se si hanno dei problemi. Me. Ecco, io spero, caro il ricottato, che sognava che non so se mi avevi commentato tu. Non voglio essere indiscreto, che che è un brutto periodo e avresti bisogno di guardare dei miei live. Allora, ecco, io ti consiglio anche di eh, ascoltarti eh, le canzoni di Snapchat, Caur, che sono molto belle. Lei canta molto bene, soprattutto nei video si vede quanto impegno ci metta questa donna a cantare, canta di cuore e vi invito a tutte e tutti voi di... Eh, se siete capaci di ascoltare la musica avanguardista de Jung eh, Signorino, allora eh, siete capaci anche di ascoltare Snatam Kaur. Eh, mi auguro che così sia. Sì, ero io. Ci sono è un periodo un po' nero. Ecco, spero che tu lo superi e spero che tu lo superi anche grazie a uh, il, il link che ti ho mandato di Snatham Kaur. Eh, ascolta i suoi video perché sono realmente molto rilassanti. Eh, ci sono degli album interi eh, come eh, questo che è un album intero che dura un'ora e 15 ma troverai anche molti brani io infatti ascolto dei brani di lei perché non ho un'ora e 15 per esempio questo brano è molto interessante naturalmente fa parte de de degli album interi e poi eh, ci sono anche dei video di interviste sue in inglese logicamente snatam caur lei in 4 minuti 51 parla della sua nuova uscita e, e poi c'è ci sono tantissimi mantra cerchi mantra e, e c'hai eh, il mantra di snatam caur io infatti sono ritornato a praticare meditazione grazie anche a Snatch Cauro Tratico Mantra. Ciao Alessandro Arcangeli che prepari di bello, eh, che prepari di bello in cucina, poi dicono che quest'altro mantra. video è bellissimo serva per a buone le pizze buonissime questo mantra Satanama, serve proprio per rilassarsi che non ha nulla a che fare con il satana della tradizione giudeo cristiana si tratta di religione sikh. Quindi si scrive così. Satana, sat buon appetito Alessandro Arcangeli. Fai merenda, sono le 18. Ciao, a presto a todos. Ciao, ciao, a presto a tutti. E eh? ciao, eh, eh, a ah, tu ceni già le 18. Beh, beato, a te. A me manca per cenare, però mi raccomando. Eh, poi non so, ho fatto faccio questo video, purtroppo non gli posso dare un titolo ben definito. Ma ho visto che di solito le visioni dei miei video non aumentano molto, a prescindere dal titolo molto dettagliato. Eh, a volte si fa propagazione dei video nelle reti sociali e non li guarda nessuno. A volte non eh, diffondo nelle reti sociali il mio video e lo vedono eh, subito 70, 80 persone, 100, poi si ferma lì. Eh, oppure ci mette due mesi a avere 92 visualizzazioni come questo video qua che ha avuto 92 visualizzazioni in due mesi a ah, di nuovo tutto scatti e eh, io ho fatto un video tutorial parlando di scatti sulle mie vecchie eh, macchine fotografiche sulla tecnologia di quando io ero giovane che è durata fino a 2010 eh, quindi come dire mh, eh, devo cercare lista di riproduzione ci sono molte liste di riproduzione se voi cercate vari eh, tutorial per esempio e eh, facciamo clic qua nella proprio eh, sempre mi dice uno o due video sono stati rimossi perché bla bla bla ecco qua ho fatto un tutorial su eh, bisogna vedere se lo trovo questo tutorial parlando di tecnologia vecchia e mi sembra di no Ah, ecco. Sì, ho parlato ecco. Ho parlato della mia ve, delle mie camere fotografiche vecchie. Vediamo se riesco a trovare questo, ecco qua. questo è il link migliore perché la domanda alla playlist e si incassina tutto ecco qua Io che faccio vedere le mie vecchie camere fotografiche poi eh, non riesco a trovare l'altro l'altro video che ho sempre su la tecnologia vecchia della della mia infanzia però voglio dire cercate un po nel mio canale perché io ho fatto vedere molte cose della mia gioventù e quindi magari sta sotto saint jean parla con tutte e tutti voi Ecco, ma voi vi immaginate che tutto quello che c'è in un cellulare adesso c'è, adesso c'è in un cellulare, prima stava invece in vari elementi, come per dire. Un lettore di cassette una macchina fotografica ingombrante eh, veramente non, non so che fine ha fatto quel video. Eh, video È incredibile quando io cerco nel mio canale un video non lo trovo ma è così è il destino l'ironia del destino quindi come dire niente eh, non voglio impantanarmi in una ricerca De sicuro sarà fra i video meno visti vediamo se riesco a rimettere in sesto la visione per per ora va magari anche l'app per l'apparecchi smartphone che manti il video cerchi e già ti ho fatto vedere uno che parlavo della mia camera fotografica analogica cerco uno che parlo di tutta la tecnologia vecchia che ho ma sono più di 600 video è difficile da trovare vabbè allora vediamo un po non so neanche come l'ho titolato questo è il fatto poi c'è stato uno che in instagram ha fatto perdere del tempo di de più di 11 video 11 video che ho fatto eh, perché mi faceva delle domande e poi ha detto no guarda adesso non andiamo d'accordo cancello tutto io e eh, cancella pure tutto tu e, e quindi ho dovuto cancellare 11 video che non si sono visti molte volte anzi eh, non si sono visti quasi per niente però tutto lo sforzo che si è fatto massimo tamarasco è in live E quindi adesso che ho accesso al computer lo seguo dal, dal live intanto ho messo in un'altra finestra da massimo tamarasco e intanto vi continuo a parlare credo che no che forse l'unico tutorial di tecnologia che ho fatto non so se l'ho titolato tutorial ma è giusto per per fizio che vado a cercare ne ho fatti tanti di video, andatevi lì a cercare un po'. L ho fatto molti sulla tecnologia, però adesso non. Dove metterlo sotto tutorial? E invece Ancora pochi secondi. Niente, è dal, dal 13 che faccio video, trovarne uno è, è più difficile che, che vincere al Super lotto No, ormai allora dicevo: Le quattro domande eh, per la felicità di sta trasmettendo. Anche se non so di che parla, perché altrimenti mesce nel video che sto girando io. Eh, lo vedrò dopo. Eh, però ho avuto la, la cattiva idea di, di, di non metterlo in tutorial tecnologici. ma non lo so quando l'ho girato eh, no non lo conosco che dici di bello tamarasco non lo so perché se metto l'audio si ascolta dovrei ascoltarlo con le cuffie vediamo un po ma dice il titolo è le quattro domande per la felicità probabilmente aspetta che il pubblico gli faccia le quattro domande eh, lo, lo ascolterò dopo eh, si sì, decisi decisamente decisamente non, no, probabilmente nel video che ti ho passato parlo de, della tecnologia perché in pratica già siamo arrivati ai nostri giorni qua ho fatto tutto lo scrolling scusate per quelli che hanno aspettato fino adesso il video e niente niente niente quando si cerca una cosa non la si trova mai è sempre così e eh sì è proprio vero eh, vediamo in un'altra finestra e eh no, ma mi sembra che ne, ne parlo... Vediamo, sì, ne parlo del, anche di tutta la tecnologia che ho e di faccio il raffronto fra la tecnologia moderna e quella vecchia in, quel, in questo video che vi ho passato prima. E quindi non, non ho fatto un altro video, ho fatto un video che dura 30 minuti eh, ed è questo: che parlo di tutta la tecnologia vecchia che ho. Massimo Tamarasco, le quattro domande. dice la prima domanda alla quale eh, mi dovrò dare una risposta e so che dovrò morire è molto molto positivo no come è un sì di testa perché se uno comprende veramente il fatto che deve morire deve dare una risposta sentendo i brividi Allora lui parla in pratica che dopo la morte il corpo non c'è più, cose che io non sapevo chiaramente. E non so, eccolo qua il live di Massimo Tamarasco. Eccolo qua. È molto interessante perché parla di, di cose religiose. adesso gli metto saluti da c'è 79 persone adesso 82 in diretta Metto ciao a tutte e tutti per farmi presente anch'io. Lui ci lascia 30 secondi perché va a farsi un caffè. E sta da... da quanti minuti? Non c'è scritto. Da sette minuti e già si va a fare un caffè. Eh, vabbè, gli è arrivata una notifica. Eh, io che ci posso fare, ragazzi eh, però, caro scritto, mi pare che hai di diritto a richiedere un video. Tema alla tua scelta. Va ah, bene, adesso gli domando. Caro amico, potresti fare un video ten gocse ten mio questa la mia sta da iscritto e tuo se ecco eh. Ding, Ten... Cha. qua caro amico massimo tamarasco potresti fare un video dicendo cosa ne pensi dei video del mio canale te ne sarei infinitamente grato questa è la mia richiesta da iscritto e tuo seguace saluti bene eh, adesso però eh, non lo seguo più sono gentili sì infatti adesso io gli ho richiesto se potrebbe dare un giudizio ai video eh, ai video del mio canale ehm. poi che altro dire in questi giorni sto leggendo molto ma nessuno mi fa delle domande circa quello che leggo oppure se eh, volessero farmi delle domande letterarie Beh, comunque io ti devo dire che purtroppo ti devo lasciare. Il live di oggi l'ho fatto perché avevo del tempo, ma purtroppo sento che non ho nulla da dire oggi, visto. Ci sono delle volte che ho il tempo per fare live, ma non sono preparato. E quindi, come dire, mi piacerebbe continuare all'infinito. Ma, eh, non so, c'è il tema... Grazie. Il ricordato che sognava. C'è il tema che hanno dovuto sospendere una partita di calcio perché i palestinesi si sono lamentati delle relazioni politiche che ci sono tra eh, Argentina e Israele. Allora hanno dovuto sospendere le amichevoli. Poi eh, quindi sarà giusto, sarà, non sarà giusto. Voi che ne pensate? C'è il tema eh, di tutti gli scandali che il Vaticano è riuscito ancora una volta a coprire, ma non tanto perché il diavolo fa le pentole senza coperchio. Infatti, si è dimessa l'intera cupola della Conferenza Episcopale Cilena per scandali di pedopornografia all'interno della curia romana del Vaticano e del di Cile. Poi, eh, tanto si parlava di questa Corea del Nord che avrebbe distrutto il mondo, ma non è successo nulla adesso si direbbe che si concentrano in altre parti del mondo si concentrano in altre parti del mondo eh, non so veramente i dazi doganali fra europa e stati uniti i temi da affrontare sarebbero tantissimi voi a quale darete priorità dareste priorità a quali temi dareste priorità commentatemelo qui sotto eh, vi piace vi piace di più quando ascoltate pensate che la finanza ha fatto la multa ad un gelataio mi pare di circa 600 euro perché aveva regalato un po di panna ad un bimbo ecco il ricordato che sognava e poi a quanti gli danno il condono fiscale in italia quanti possono lavare le loro ricchezze e, mi raccomando di quali temi voi vorreste che io tratti commentatemelo sotto eh, il video questo e eh, condividete questo video e dategli like in questo modo mi aiuterete in modo che anche altri possano commentare poi che dire eh, l'italia che ha pianto hanno pianto tutti quando eliminati dai mondiali adesso si rincuorano perché è venuto finalmente il 2018 stanno per arrivare i mondiali di calcio in russia ma i tifosi italiani già hanno sostituito il mondiale di calcio che per loro fino al momento delle squalificazioni era molto importante con altri tornei a livello europeo a livello italiano coppa derby coppa campioni coppa europee quindi voglio dire eh, una competizione di calcio vale l'altra il tifoso deve stare sempre concentrato perdendo tempo e qualcosa in qualcosa realmente di, di superfluo de, de, per colmare la sua vanità e quindi come dire veramente io non ho il dono dell'improvvisazione come ce l'ha mario cicello però la politica purtroppo non lascia molto spazio alla critica perché già si critica da sola Ormai hanno fatto questo governo, ma non parte. Prima volevano fare un governo tecnico per fare le leggi elettorali e andare a elezioni anticipate. Adesso hanno detto: No, momento, la gente è stanca dei governi tecnici, ma lo stesso eh, non si riesce a arrivare a nulla. Quindi, consigliatemi dei temi, suggeritemi, li metteteli qua sotto. Mi raccomando arrivederci grazie di avermi seguito vi lascio io avrei continuato altri 40 minuti ma oggi me la sento di parlare poco quindi è solo perché molti di voi mi hanno chiesto un altro video che gli ho voluti con piacere e spero di fare dei video migliori di questo questo non è uno dei miei migliori lo devo riconoscere ma condividete i miei video guardateli anche quelli perché ne ho girati più di di 800 guardate i miei video anche i miei primi video condivideteli commentateli e dategli like se vi piacciono un abbraccio grazie di avermi seguito ciao buona serata a te ricordato che sognava e buona serata a tutte e tutti voi che mi guarderete dopo mi raccomando commentate i miei video condivideteli condividete il mio canale e se vi ritrovate in qualche festiciola di compleanno fra amici parenti familiari in casa di amici in luoghi di lavoro di studio, circoli ricreativi, ristoranti, bar. Dite un momento vi alzate allo Smart TV mettete il mio canale Sant'Enciano e passate qualche mio video per arreglare ralle, rallegrare il giorno la serata, il pranzo la cena, invece di guardare sempre la Rai, no? E quindi condividete soprattutto i link dei miei video e il link del mio canale in modo da aiutarmi a raggiungere le 4000 ore di views. Dopo metterò dei video consigliati qua quando avrò tempo. Ciao!